questo video vi farò vedere una cosa abbastanza carina e meno, diciamo così, mh, tecnica. Vi farò vedere come aggiungere le etichette, mh, o meglio, le decorazioni in QGIS. Queste che vedete eh, selezionate con, con questo riquadro rosso, vengono chiamate etichette. Se in alto che in basso è possibile aggiungere delle decorazioni, scusatemi. Quella di sopra è l'etichetta del titolo quelle di sotto sono le decorazioni che riguardano quella a destra e sono le etichette copyright a destra possiamo mettere a destra a sinistra naturalmente sono molto personalizzabili queste a sinistra ho messo qua il logo di QGIS andiamo a vedere in QGIS come aggiungere quindi le decorazioni ecco qua QGIS avvio oh, Faccio un nuovo progetto, carico una qualsiasi strato informativo, per esempio quelli dell'Istat, che vi ricordo sono state aggiornate al 2021, carico le solite regioni italiane, eccolo qua, queste sono le regioni Istat, ora io qua voglio aggiungere in alto la decorazione del titolo, quindi l'etichetta titolo. E in basso per esempio citare la fonte allora le decorazioni in QGIS si si raggiungono da visualizza quindi menu visualizza scusatemi visualizza decorazioni decorazioni qua come vedete ci sono 1 2 3 4 5 6 7 tipi diversi di decorazioni che possiamo utilizzare quindi va dal reticolo, quindi possiamo visualizzare su tutta la map canvas qua i reticoli, li possiamo personalizzare, la barra di scala, possiamo aggiungere un'immagine eh, la freccia del nord, l'etichetta di etichetta titolo, quello che ora faremo e l'etichetta copyright e poi infine l'estensione del layout per chi utilizza per esempio per chi crea eh, atlas è possibile eh, far visualizzare qua nella map canvas le estensioni delle delle, delle feature del vettore di copertura bene iniziamo a con ehm, come aggiungere l'etichetta titolo quindi vado al studio su decorazione clicco su etichetta compare questa finestra qua va attivata tutte le etichette tutte le decorazioni vanno attivate e qua posso scrivere io quello che voglio naturalmente Qua sotto abbiamo un tasto inserisci o modifico un'espressione, quindi qua dentro posso scrivere anche delle espressioni vere e proprie, anche, anche abbastanza complesse, da far visualizzare qua sopra come etichetta titolo. Bene, se clicco qua, vado, si apre il costruttore di espressioni, io naturalmente ehm, ho già hm, memorizzato alcune decorazioni, come vedete qua, cioè quella delle decorazioni copyright, decorazione OSM e così via. Mh, qua sopra solitamente io scrivo mh, nei miei video, nei miei corsi mh, qualcosa che è relativa alla cosa che sto spiegando, quindi in questo caso è mh, per esempio come eh, attivare, attivare le decorazioni di QGIS, ok naturalmente poi qua posso modificare il carattere con la rotellina se vado sopra e giro la rotellina ho la possibilità di aumentare il carattere qua posso mettere una fascia di sfondo quindi non so vado su verde e definisco anche la, la trasparenza e poi qua ho la possibilità di metterlo in alto a sinistra, in alto a centro, in alto a destra, in basso a sinistra, in basso al centro e così via quindi lo posso posizionare nello schermo questo orizzontale e verticale è per mh, distanziarlo un po' quindi applica ed ecco qua applicato subito naturalmente se clicco su carattere ho la possibilità di aggiungere, di configurarlo ulteriormente eccolo qua, quindi aumento un attimino ecco qua come attivare le decorazioni di QGIS e quindi questo qua l'abbiamo fatto altra decorazione che riguarda per esempio l'etichetta di copyright andiamo qua etichetta copyright al solito dobbiamo attivare e come in precedenza qua possiamo scrivere quello che vogliamo qua dentro oppure andiamo direttamente qua io ripeto ho già memorizzato Qua in una espressione memorizzata, quindi doppio clic e la riporto qua. Ok, quindi questa qua, al solito posso cambiare il carattere, lo sposto dal margine ed eccolo qua. Naturalmente se voglio in grassetto, ok, applica ed eccolo qua. E poi posso aggiungere un'altra decorazione che riguarda l'immagine, per esempio. Naturalmente, ripeto: tutte queste decorazioni vanno sempre attivate e quindi possono essere disattivate, e c'è sempre il posizionamento, cioè in alto a destra, in alto a sinistra, al centro e così via. Ok? Quindi, se volessi lasciare questa, che è quella by default, che è il logo di QGIS, oppure nei tre puntini e vado non so nella mia eh, qua nei vari loghi che ho e eh, posso far eh, inserire quello che eh, mi piace di più eh, non so potrei mettere questo qua applica ed è messo qua posso aumentare la dimensione e posso spostarlo un attimino questo è eh, come utilizzare le eh, decorazioni in QGIS, ehm, che dirvi più, niente, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se vi è pi naturalmente, se vi piace il video, mettete un like. Se vi piace il canale, iscrivetevi, attivate la campanellina, eccetera. Eccetera, come dicono quelli bravi! Eh? E, ciao!